Ciao a tutti, oggi prepareremo la fagiolata con funghi porcini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono sedano, carota, cipolla, olio, pepe nero, funghi porcini secchi, ammollati in 300 g di acqua, fagioli lessati, un cucchiaino di dado vegetale bimbi, origano secco, prezzemolo, basilico e pomodori piccadilli. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sedano, la carota e la cipolla, il basilico e il prezzemolo, i pomodorini. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo i bimbi per 5 secondi a velocità 7.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 aggiungiamo i funghi sgocciolandoli dall'acqua tenendo da parte l'acqua di cottura chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti 100 gradi anti velocità 1 aggiungiamo adesso i fagioli. L'acqua di, di ammollo dei funghi. Ed il pepe e cuociamo per 20 minuti 100 gradi anti velocità 1 la fagiolata è pronta andiamo a impiattare spolverizzando con l'origano fagiolata con funghi porcini. Grazie e alla prossima ricetta!